salve cari amiche cari amici eh, un altro live dal vivo eh, da un po di tempo che non ne facevo tanti insieme. allora di che ci occuperemo di oggi innanzitutto faccio come tutti gli youtubers professionali che vi dico mi raccomando eh, iscrivetevi al mio canale ed azionate la campanella per avere delle novità poi mi raccomando se volete aiutarmi commentate questo video per farmi sapere cosa ne pensate se vi interessa che questo argomento abbia un seguito, condividetelo affinché tanti altri vostri amici, parenti e conoscenti possano eh, commentarlo e soprattutto quando io non pubblico più, cioè quando pu non pubblico un video, non, non faccio un video in diretta o no, guardatevi i miei vecchi video perché così aiuterete a far crescere il canale e soprattutto commentate anche altri video ne ho più di 900 ormai e quindi eh, passiamo al tema del giorno commentate ogni mio video per farmi sapere cosa ne pensate mettetegli like o dislike io passerò nel vostro canale e farò lo stesso allora il titolo sempre più eh, smart tv sempre più smartphone sempre più smart card sempre più gente stupida potrà sembrare una contraddizione o forse no ma di fatto che viviamo nell'era non dell'informazione come prima di internet ma addirittura dell'informatica dell'informazione elettronica digitale nella quale tutti possiamo avere accesso a tutto eccetto che nelle dittature tutti possiamo produrre materiale di qualsivoglia fatta però ci sono sempre più persone che dipendono così tanto dalla tecnologia eh, che vogliono risolvere i loro problemi senza coinvolgimento emozionale ed intellettuale per esempio ci sono delle persone che gli dici qualcosa ah, non lo sapevo e vanno a googleare nel cellulare poi se non lo trovano o se trovano qualsiasi cosa in un miliardo e mezzo di coincidenze lo prendono alla lettera ecco quello che a me mi ha dato eh, alla mia generazione leggere potrà essere eh, cultura potrà essere informazione potrà essere tante cose ma soprattutto a me la lettura dei libri di queste cose qua che non mordono ma la gente tocca sempre meno mi ha dato l'opportunità di saper leggere fra le righe Infatti, io non prendo nulla alla lettera, non prendo nulla testualmente, ma lo elaboro, lo interpreto con un giudizio critico. Quindi, paradossalmente, a me leggere mi ha insegnato a non prendere nulla alla lettera. Ecco, ho letto tantissimo. I mobili hanno anche a parte quello che è tutto pieno di libri, ma hanno oh, le bolle. sempre i miei vestiti buttati in giro. A casa di uno scapolo, e beh. Cioè, eh, libri dappertutto anche qua vedete libri di qua libri di là tutto pieno di libri a me la lettura quello che mi ha insegnato a parte nozioni specifiche a parte che leggere diverte molto e infatti evadi dalla realtà ma mi ha insegnato a non prendere nulla alla lettera non fidarti ciecamente di nulla, e di nessuno, manco degli autori che leggi. Puoi attesorare tutto quello che leggi, ma non prendi nulla la lettera. Invece, purtroppo, l'essere concreti, l'essere fatti di creta, un qualche cosa che è concreto, una persona concreta. Gli manca lo spirito, ecco nel testo non bisogna soltanto comprendere il testo ma comprendere nello spirito cioè chi l'ha scritto come l'ha scritto dove l'ha scritto quando l'ha scritto a chi lo ha scritto perché lo ha scritto eh, ti fa eh, entrare in profondità nel pensiero dello scrittore nella sua mente e interpretare il testo quindi comprendi che non è che dante alighieri nello scrivere la divina commedia eh, non aveva delle giuste nozioni di storia di geografia e di letteratura ma erano le nozioni di storia geografia e di letteratura che avevano i dotti del medioevo quindi eh, viviamo in un'epoca in cui i televisori sono diventati intelligenti brillanti smart I cellulari i telefoni che avrebbe detto ai miei tempi io sono nato il 26 gennaio 1969 e nel 2019 farò 50 anni il 26 gennaio che avrebbe detto quando io ero giovane adolescente avevo magari la vostra età che io stesso sarei impazzito per un telefono voglio un telefono voglio un telefono no il telefono era un coso, così con la cornetta di eh, acciaio plastica e gomma che anche costava relativamente poco ma per quello che faceva costava tanto che si usava soltanto se dovevi chiamare qualcuno e magari passavano settimane o mesi io non l'ho mai utilizzato il telefono le persone che conoscevo le frequentavo a scuola uscivo fuori casa andavo alle terrazze eh, passeggiavo andavo allazia, non avevo bisogno di, di chiamarle al telefono le persone che conoscevo poi andavo in giro per i negozi ci cioè avevo amici macellai edicolanti eh, chiacchieravo così andando in giro per casa non è che eh, eh, razza casal palocco inferneto non è che avevo bisogno euro Quando andavo in autobus in euro non è che avevo bisogno di chiamare tutti disperatamente adesso nessuno si frequenta nessuno ha tempo di guardarmi ma mi mandano messaggini poi mi dicono ma perché non stai più eh, su whatsapp no guarda che io whatsapp non ce l'ho ah e perché non ti trovo su hangout beh ogni tanto chiudo l'applicazione mi, mi, mi, mi succhia la batteria del cellulare perché non stai su messenger l'ho tolto perché il messenger di facebook è scomodo e io navigo in facebook eh, col browser sul cellulare e, e poi quando finalmente ricevo dei messaggi che rispondo ciao come stai ciao sto bene a ah, bella basta ricevo 40 messaggi così da persone che conosco fisicamente e virtualmente Voglio dire una volta che ti dici ciao bella, come stai? A ah, eh, che fai? E eh, niente, e tu che fai? E non ti rispondono allora scorcia un po'. Perché se tu dici bella, che fai? E eh, eh, tu che fai? Inizia tu a dire guarda, sto facendo una barbecue, E eh, tu che fai? No, e te vogliono sapere tu che fai? E eh, eh, niente, loro non contatti non ti dicono niente che li conosci di persona o no non cambia nulla tutti i contatti virtuali diventano uguali diventano anonimi e non c'è più frequentazione umana anche se sono persone che hai conosciuto per vent'anni e così allora viviamo in una società voi che ne pensate secondo me viviamo in una società che l'elettronica sta sostituendo il cervello umano addirittura vogliono fare degli impianti elettronici nel cervello umano per migliorarlo. Lasciate i vostri commentari qua e condividete il video affinché altri possano commentarlo. Però il televisore è diventato intelligente e a volte subliminarmente e subdona sub subdol subdolo subdolo subdol subdolarmente in modo subdolo. Eh, ci propone cosa guardare cosa non guardare, a seconda di ciò che abitualmente guardiamo, raccoglie dati e ci suggerisce i video, come anche fa YouTube che ci suggerisce questo che suggerito per te questo video, ma perché in accordo a quello che produci e in accordo a quello che hai già guardato negli ultimi dieci anni o 15 o 20 che hai quella conto. Ti dirò di più, vi dirò di più. Io a volte guardo dei video di youtube senza aprire la sessione perché magari sto con lo smart tv e allora è tutto un casino con il controllo remoto dello smart tv eh, aprire la sessione di youtube eppure gli stessi video che dicono raccomandato per te quando entro in youtube senza aprire la sessione me li raccomanda quando apro la sessione Sant'Enchan quindi significa che loro sanno ciò che guardi in YouTube e non solo ciò che cerchi nel browser che tu abbia aperto la sessione di utente come che tu non l'abbia aperto perché con se sanno localizzarti sanno il tuo IP quindi lo smart TV e smart TV perché ti propone contenuti guarda al posto tuo lo spettatore eh, può essere uno spettatore scemo ma può guardare cose intelligenti perché glieli consigliano poi abbiamo il cellulare sempre più intelligente e la gente sempre più scema perché gli incidenti che si fanno al volante le cose che si mandano sprechiamo tanta energia per riempire miliardi di servers in tutto il mondo per le fotografie che carichiamo in instagram per e io mi includo per le fotografie che postiamo sui social, come per esempio le pagine i gruppi di Facebook Facebook, eh, YouTube, Instagram, tutto il nostro contenuto è che non riuscirebbe a riempire o a egualare a egualare meglio il contenuto di un libretto così ma essenziale per la cultura europea, avevo detto l'altra volta del saccheggi in francia del la fine dell'ottocento ma mi sembra di essermi sbagliato nessuno mi ha corretto perché probabilmente eh, nessuno eh, avrà, avrà letto eh, i fiori del male eh, è un libro difficile eh, sigelatori agguerriti eh, vediamo un po di trovare qualcosa beh no sì la, la non so quando è nato lui ma il libro è dell'ottocento della seconda metà addirittura nota del va bene no, nota del 1900 eh, non so quando nasce baudelaire però eh, forse è nato no, qua non, non c'è una sua È difficile trovare quando c'è una prefazione così larga però la lettera ad ansiel del 28 febbraio 1866 beh dicevo tutti noi non riempiamo un solo libro con i nostri contenuti così magari ci avviciniamo però per quello che carichiamo i cellulari utilizziamo il computer eh, con contenuti io cerco di fare contenuti più intelligenti possibili poi magari non ci riesco però se andiamo a vedere tanti messaggi che la gente manda sono chiacchiere da bar da, da palestra da spogliatoio nel migliore dei casi e, e quindi le, i cellulari sono intelligenti sempre più intelligenti perché ci mettono a disposizione tutta la letteratura del mondo tutta l'informazione del mondo tutte le notizie del mondo tutta l'attualità del mondo tutte le attualizzazioni tecnologiche del mondo e, e invece gli utenti eh, che possono fare delle ricerche Esempio, leggere un libro e cercare i termini che si incontrano sopra, invece, cercano tutt'altro, no? non cercano di informarsi di acculturizzarsi di istruirsi, si possono imparare nuovi idiomi. Si possono fare tantissime cose con i cellulari e coi computer, però, ancora non c'è uno smart pc, per quello che, poi, ai miei tempi, quando io ero giovane, e i computer non erano ancora personal il pc era il partito comunista per esempio di enrico berlinguer vabbè che dopo che rifondazione comunista si è affondata e hanno fatto altre rifondazioni comuniste per essere affondate adesso l'unico pc che viene in mente giustamente non è il partito comunista ma è il personal computer allora dicevo siamo arrivati a tal punto che anche le macchine le automobili sono sempre più intelligenti e non solo loro tutta una serie di veicoli e infatti c'è la smart card la no la smart la smart card servirebbe per i consumi e genera e genera eh, consumo compulsivo pensate voi hanno fatto le carte da credito intelligenti le smart card e genera consumo compulsivo invece di razionalizzare eh, gli sprechi di razionalizzare le, la compra di razionalizzare i consumi le carte da credito intelligenti le smart card eh, rendono la gente più eh, attaccata al consumismo più scema e più dipendente più compulsiva nel consumare nel comprare ma parliamo delle macchine intelligenti che già esistono piccole compatte leggere poco resistenti le smart car senza la di smart car ebbene tutti gli incidenti che hanno protagonizzato in italia e nel mondo in europa per imprudenza perché chi conduce una smart car usa lo smartphone si distrae parla ascolta musica eh, naviga in internet è pazzesco quindi anche le, le macchine sono sempre più intelligenti le smart car e i conduttori sempre più scemi sempre più stupidi e poi è per quello che hanno pensato bene che già il conduttore non è importante anzi lo si deve sostituire Infatti, le macchine del futuro ci avranno un cruscotto digitalizzato dove tu potrai navigare in internet, vedere internet nello schermo e quindi ci saranno delle smart car che si guideranno da sole, così si risolverà il problema di Uber già. Non ci sarà la guerra fra tazzisti, remis e uber perché arriveranno le macchine che si guidano da sole adesso io mi chiedo in caso di infortunio in caso di incidente chi sarà responsabile se ti schiacciano un familiare se ti uccidono un familiare se ti pestano un familiare se se te lo feriscono gravemente con una macchina che si guida da sola il conduttore o proprietario perché sarà proprietario ma non condurrà nulla neanche ci avrà un volante d'emergenza o dei bottoni per frenarla la fabbrica o chi dirige il la macchina perché invece di semafori ci saranno delle antenne che emetteranno delle frequenze per far sì che i computer delle macchine possano orientarsi e prendere la strada migliore per arrivare a destino. Quindi chi sarà responsabile dell'incidente di una smart car che si guiderà sola? Non si sa ancora, non c'è una legislazione probabilmente tutti e probabilmente nessuno poi soprattutto come succede in italia probabilmente nessuno alla fine eh, muore chi muore ma siamo arrivati al punto di dover inventare le smart car che si condurranno sole perché la gente guida sempre peggio le macchine convenzionali e allora ci eh, abbiamo persone che che non sanno scegliere perché ci sono troppi video nell'universo digitale ma anche eh, satellitare in tutto il mondo troppi programmi troppe trasmissioni come perché la gente ci abbia l'intelligenza di scegliere per argomento allora lo smart tv ti propone il contenuto che poi le applicazioni nella maggior parte degli smart tv non funzionano a me mi ha deluso lo smart tv pensavo che funzionasse come un tablet gigante invece non riesco a attualizzare il brown swear non riesco a, a caricare le app perché già samsung non passa più il supporto per quello smart tv e quindi funziona solo come come un televisore a cui puoi accedere a youtube e a qualche altra cosa eh, a volte funziona il browser a volte no e a volte non si riesce a connettare perché manca il supporto della samsung con internet allora lo smart tv pensa al posto dello spettatore penserà sempre più al posto tuo lo smartphone diventa sempre più intelligente, ti propone sempre più cose attraverso le applicazioni, per cui ti puoi scordare il cervello perché ci sono delle frasi fatte. Eh, oggigiorno si ritorna al passato. Nell'antico Egitto si impiegavano geroglifici, immagini per comunicare contenuti, eh, per comunicare eh, idee adesso si ritorna che molti mi comunicano a me nelle reti sociali attraverso delle degli emoticon che sono le icone di oggi cioè che sono i geroglifici di oggi uno che sorride che saluta la manino come dice eh, mario ciccello manine ormai non ti dicono ciao come stai ti mandano manine o uno che saluta e poi uno che si abbraccia che sto bene, come stai? Punto interrogativo. E tu che rispondi: come stai? Ormai è fuori di moda parlare in italiano, in inglese, in cinese si mandano immagini, si mandano gift, cioè che sono dei piccoli estratti che durano qualche secondo di film. Eh, sono degli estratti parodici umoristici neanche dei filmati tuoi dove parli mandi direttamente dei filmati muti di due o tre secondi e uno che si meraviglia a ah. quindi si comunica sempre meno eppure ci abbiamo sempre più cellulari addirittura due o tre persone io solo con questo uso android però c'è un altro il nokia Asia 302 vecchio e poi un altro che addirittura è peggio però eh, poi c'è un Rotto, io conservo pure i cellulari rotti. Il Samsung Galaxy un 53 60: riesco anche a utilizzare questo tablet. Voi cercate nel mio canale cellulare, tablet, eh, smartphone, clamshell tablet e vedrete che il tablet che ho io del 2013 c'è un'autonomia di batteria bassissima perché fin dall'inizio è venuto difettoso di fabbrica l'ho portato otto volte 4 nella garanzia di fabbrica e 4 nella garanzia estesa non mi hanno mai sostituito la batteria ma allora dicevo addirittura non siamo intelligenti al momento di parlare al telefono come si vede come la maggior parte delle persone mandano i messaggi e poi oltretutto oltretutto eh, guidando tu guardi tutti gli intelligenti che eh, gli intelligenti geni che fanno dei bestiali e stupidi incidenti con le smart card e ed è da roba da non credere come mai con le macchine intelligenti si fanno degli incidenti bestialmente stupidi bestialmente scemi come le macchine sono sempre più intelligenti e la gente si prende delle batoste madornali ma per gli er degli errori o per delle omissioni non rispettano il codice della strada non rispettano gli altri non rispettano la precedenza sembrano dei trogloditi eppure hanno le macchine intelligenti allora vedi che c'è una relazione proporzionalmente inversa tra l'intelligenza dei dispositivi e l'intelligenza delle persone relazione inversamente proporzionale che non esisteva nel passato nel passato non si parlava di macchine intelligenti o smart card c'erano gli stessi incidenti di oggi allora vorrà dire che eh, oggi la gente non so dovrebbe guidare in modo più intelligente con delle macchine intelligenti o evidentemente si cerca di sopprire all'idiozia della gente con le macchine intelligenti o sapendo che siamo a volte degli stupidi ci rifilano le stesse macchine di ieri chiamandole intelligenti samantha manine <ride> ciao samantha <ride> Beh, almeno tu l'hai scritto, Manine. Eh, come dice il nostro amico Mario Circello Manine. Come stai, Samanta? Spero bene. Mi raccomando, commenta questo video quando sarà finita la diretta. E se poi commenta anche gli altri miei ultimi video spero che ti piacciano così aiuterai il mio canale a crescere ieri ho fatto un live chiedendo a marco travaglio nelle vesti del capitan sant'Enchan, il perché di certe esternazioni di peppe grillo spero che quel video ti interessi e poi l'altro ieri ho caricato due video uno sui miei cani, credo che era l'altro ieri, non so, e un altro sui roghi, gli incendi di Parigi, Francia arde e un acuto analisi, spero che sia stato acuto, poi se era autuso, vabbè. Sono due elementi presi a prestito dalla geometria, non c'è nulla di male. è successo una cosa strana. io ho fatto questi occhiali più o meno uno o due anni fa questi li ho fatto nel 2012 mi andavano bene adesso invece di essermi aumentate le diottrie dell'occhiale perché vedo male ho bisogno di un paio di occhiali con diotrie minori allora mi metto questi occhiali vecchi e vedo bene il problema è che adesso ho bisogno di lenti eh, bifocali, e, ad e quindi per vedere da vicino ho bisogno di questi occhiali. Invece con questo non vedo bene, vedo sfocato da vicino, ma ben, vedo bene medio lontano. Io pensavo che con il tempo uno perdesse di otrie. invece, eh, nell'ultimo anno, anno e mezzo ne ho acquistate di diotrie. Sarà perché, appunto, sono diventato vecchio riacquistato le diotrie che ho perso per vedere medio e lontano però ho, ho perso diottrie per vedere vicino quando prima devo farti un commento serio o ironico domanda intelligente samantha eh, io ti direi che visto che i tuoi commenti sono sempre molto impegnativi e molto belli allora ne approfitto approfitto di te a quanti più video puoi, visto che poi so che tu guardi i video, non fai come altri che eh, a ah, bel video, commenta il mio, metti like. No, tu guardi il video e poi commenti. Eh, voglio approfittarmi di te. Io di solito non mi approfitto mai degli altri, meno. Mi approfitterei di te. Però me ne dai l'occasione. Prendo la palla al balzo. Fammi un commento ironico e un commento serio oppure. Fai dell'ironia in un commento serio o metti della serietà in un commento ironico. A volte c'è molta serietà nell'ironia, e a volte c'è molta ironia nella serietà. Allora, detto questo, puoi fare un commento serio e un commento ironico. Puoi fare un commento ironicamente serio e un commento ironicamente, i, i, seriamente ironico. Oppure puoi fare un commento che alla volta sia tutto questo e niente di tutto questo. Insomma. Io so che, che di sicuro eh, la tua critica sarà costruttiva e mi indurrà a ragionare e a migliorare la mia forma di fare video. Magari mi proporrai dei temi o mi proporrai una continuazione a questo video e ai video che, che faccio in generale. Però ecco, ti do a te la scelta tenendo in considerazione che puoi fare un commento. Serio con dell'ironia, un commento ironico con della serietà, eh, un commento serio, un commento ironico. E poi puoi mischiare tutte queste cose. Quindi quanti più commenti seri, ironici, umoristici, eh, culturali, eccetera, puoi fare meglio. Poi so che la tua formazione culturale è molto vasta, che parli non solo in italiano, ma in moltissimi idiomi quindi eh, non so eh, se poi magari lo stesso commento lo traduci in altri idiomi in modo che persone anche di altri paesi con gli hashtag siano attratti a guardare il mio video te ne sarei grato così magari dal giappone dalla germania magari vedono l'hashtag e vogliono guardare il video perché trovano l'hashtag in youtube tutto questo naturalmente per amore del dibattito, e perché la gente possa nella sua lingua lasciare un commentario: mica perché io voglio aumentare l'audience e le visualizzazioni del video. Per amor del cielo, che nessuno lo arrivi a pensare, qualcuno lo è arrivato a pensare e vabbè, non, non ci posso fare nulla io. Allora avuto l'opportunità di condividere questa riflessione con voi del fatto che sempre più smart tv sempre più eh, smartphone sempre più smart car sempre più smart card per il consumo carte di credito cinque commenti a <ride> e poi magari anche se vuoi in altri idiomi così gli metti l'hashtag nelle parole straniere e... beh basta basta che tu meschi tutti gli ingredienti dell'ironia del sarcasmo dell'intelligenza magari non solo commentario perché effettivamente se hai intenzione di commentare 900 miei video fare ogni volta 5 commentari poi YouTube ti può penalizzare per spam, quindi <ride> non voglio che nessuno rischi per me, eh, no, fai. Ti, ti do carta bianca, non ti do questo facciolettino bianco perché anche se non ho niente, l'ho un po' utilizzato. Ti potrei dare un pacchetto di fazzoletti, ma non posso. Comunque adesso non mi voglio ripetere, vi ringrazio di avermi seguito, ciao Samantha e mi sembra che il programma volge al termine, dopo circa 32 minuti. O forse no? Comunque mi raccomando poi metterò nell'angolo a destra i video che vi consiglio e anche nei riquadri le anteprime dei miei video più visti e voi se potete eh, andatevi a guardare eh, tutti i miei video commentateli e io ho un patto con voi con tutte e tutti voi quelli che mi seguono per la prima volta e quelli che mi seguono da sempre ciao samantha ciao più video miei commentate buona giornata e eh? buon pomeriggio samantha più video miei commentate dategli like o dislike se non vi piace e commentate più io passerò dal vostro canale sapendo chi ha commentato i miei video e quanti video ha commentato e farò lo stesso con i vostri video guarderò i vostri video gli darò like e li commenterò perché una mano lava l'altra e le due mani si trovano pulite allora spero che questo argomento di oggi vi sia piaciuto ormai ho fatto mezz'ora e non mi voglio dilungare poi abbiamo avuto l'intervento speciale della nostra amica la youtuber samantha guardate il suo canale perché è veramente bello e brillante ed è eh, una delle no, mie amiche assieme a mario circello guardate anche i suoi video che saluto poi c'è alessandro arcangeli Yigen, che non mi ricordo più l'ultima volta che ha cambiato il nome, come si chiama, me ne scuso con lui perché l'ultima volta era dei genis Love Life, Golden Yigen, qualcosa del genere, che gli piacciono gli anime degli anni 80 giapponesi. anch'io quando negli anni 70-80 ero bambino guardavo quei fumetti. Allora, Lupin, Jiggen, eccetera. Eh, L'argomento di oggi è stato appunto sempre più prodotti intelligenti per sempre più consumatori stupidi. Voi cosa ne pensate? Stiamo andando incontro a un'epoca in cui la gente penserà sempre di meno? Perché ormai il consumismo si è eh, trasformato da un consumismo di oggetti eh, convenzionali. A un consumismo informatico quindi la stessa cultura che già con la stampa dei libri si era massificata adesso si sta cosificando con la rivoluzione informatica quindi eh, le persone avendo a disposizione miliardi di libri in internet gratuitamente leggono sempre di meno comprendono sempre di meno c'è troppo a loro disposizione Pensate tutti i miei libri che non so neanche quanti sono moltiplicati per miliardi di volte fra quello che si può leggere, quello che si può guardare, eh, eccetera. Allora la gente eh, non ritiene più nulla a mente, non ha memoria, non ha memoria di quello che studia perché si deve studiare troppo nelle università, troppe materie da presentare, non ha memoria. Assolutamente di nulla e in più la gente a culturizzarsi, istruirsi eccetera usa il cellulare lo smartphone eh, il computer il tablet per trovare quello che gli serve e, e poi non approfondire. Samantha, se ci sei, dammi un like. Non approfondire gli argomenti seriamente, ma semplicemente consulta. Ah, lo sapevi questo? Poi il giorno dopo si scorda tutto. Io mi ricordo che la maggior parte delle persone che conosco e frequento nel mondo fisico, nel mondo reale, dal 99 al 2000 passa erano informatissimi su tutto ciò che succedeva, le guerre globali l'intervento in afghanistan l'intervento in iran in iraq i problemi con l'iran poi successivamente le primavere arabe ma adesso si sono scordati tutto quello che hanno detto e quello che hanno pensato come se non fosse mai esistito nulla la gente si scorda rapidamente tutto non solo tutto quello che hanno sentito ma anche quello che hanno vissuto sperimentato e provato e mi ricordo fra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 la caduta del muro di berlino la caduta del comunismo la, la caduta diciamo della ex jugoslavia con la guerra nei balcani tutte persone della mia generazione o magari un po più giovani o un po più vecchi che con le quali io parlavo di tutti quegli eventi e adesso io gli dico ti ricordi quello che dicevamo ti ricordi quello che pensavamo e mi dicono no ma ormai quelle sono cose degli anni 90 mi sono scordato tutto ma ormai è passato cioè le persone non si compromettono più con quello che hanno vissuto quello che hanno pensato quello che è successo nel mondo si vive istante per istante con queste attualizzazioni nei mass media nel mainstreaming. E le persone vivono il qui e l'adesso scordandosi eh, di quello che hanno vissuto e provato 5 o 10 anni fa ecco perché si ricade nell'errore politico di rivotare le stesse persone o gli stessi partiti o di rivivere le stesse esperienze politiche con partiti e politici differenti come diceva un filosofo Zygmunt, non so come si chiama la società fluida la società è fluida priva di radici priva di valori allora eh, quello che provoca una reazione soprattutto emozionale eh, la guerra in iraq le, le primavere arabe la guerra in siria eh, l'invasione dell'afghanistan l'11 settembre 2001 la guerra dei balcani fra uno 5, 10, 20, 30 anni: cioè le stesse persone che hanno vissuto quelle esperienze e hanno reagito a quegli eventi storici, come per esempio eh, di pochi giorni fa gli incendi a Parigi. Fra, fra 2, 3, 5, 10 anni è come se nulla fosse accaduto. Allo stesso modo, degli attentati che ha sperimentato Francia nel Bataclan nella rivista satirica eh, che tutta europa diceva che eh, sui france no e adesso la gente se l'è scordato perché anche l'informazione oltre che la cultura fa parte di un'industria del consumo quindi si consuma informazione si consuma cultura ma non ci si impegna per nessuna nessun ideale nessun ideale politico nessun ideale culturale si è solo dei consumatori allora si sta aspettando lo spettacolo lo spettacolo culturale lo spettacolo informativo lo spettacolo politico lo spettacolo del calcio c'è violenza nel calcio ma poi ci si scorda tutto dei morti dei feriti delle distruzioni eh, passa a essere tutto un costante fluire di spettacoli, spettacoli davanti ai nostri occhi e, e quindi per quello che ci sono sempre più smart TV, televisori intelligenti, smartphone, smart card, tar, targhette da carte da credito intelligenti, consumatori dipendenti, smart car, macchine intelligenti. E guidatori stupidi perché viviamo in una società che ormai non ha radici culturali non si fissa in un passato storico ma ogni cosa passa ogni cosa viene e va e, e quindi l'11 settembre già non ci interessa più il bataclan non ci interessa più l'attentato alla redazione giornalistica non ci interessa più l'estremista che ha messo ha fatto l'attentato in uto toia Uito Toia nel Nord Europa, in un'isola eh, contro l'integrazione, non ci interessa più. Pacciani, il mostro Pacciani di Firenze, non ci interessa più. Eh, I casi di pedopornografia del Vaticano non ci interessano più. Già già si è parlato, già lo scandalo è scoppiato, il bubone è scoppiato stiamo però in attesa dei prossimi scandali che tutto si venga a ripetere cioè è pazzesco allora anche a proposito di questa mia ultima considerazione vi prego cosa ne pensate viviamo in una società che come finisco di descrivere lasciatemi il commentario qui sotto commentate e condividete il video dategli like o dislike affinché anche altre persone possano il video e condividerlo fate di questo video una cosa virale poi vi ripeto per la terza e ultima volta e se voi volete che io metta like e commenti i vostri video commentate quanti mie più miei video potete e dategli like perché commentate oltre a dargli like così lo guardate di passo perché io filtro i commentari è successo eh, tempo fa che io ho scoperto che sotto alcuni video ci avevo più di 20 commentari e i video avevano 5 anni di antichità. Eh, se io non filtro i commentari. Poi magari il commentario non l'ho in testa, lo devo cercare. Invece filtro i commentari. Allora, se voi guardate i miei video, e gli date like, commentate ogni video che guardate mio. In questo modo, io so. che chi ha guardato i miei video dandogli like o dislike attraverso i commentari che fa e in questo modo per esempio tu che mi guardi ecco vai a vedere fra i miei 900 video alcuni video al giorno gli dai like o dislike magari gli dai anche dei commentari pertinenti non solo al titolo del video ma a quello che dico oppure no degli bel, eh, scrivi bel video eh, mi piace molto il tuo video ben fatto allora io so che un account ha messo eh, 10 commentari ai miei video io prima di far passare i commentari perché poi si perdono nella lista di, temporale dei commentari apro il canale de, del video che ha messo i commentari e poi accetto i commentari quindi non sono più filtrati vado nel suo canale e commento 10 20 30 video a seconda di quanti me ne abbiano commentato e quando io commento i video logicamente partono le visualizzazioni e metto i like quindi se voi commentate i miei video partono le visualizzazioni per i miei video mettete like e commentate io so chi mi ha commentato i miei video vado a commentargli i suoi video Pari misura di quanti me ne ha commentati e quindi partono le sue visualizzazioni e metto like. Detto questo, gli unici commentari che non tendrò in considerazione sono gli insulti, beceri, ma i commentari costruttivi li accetto. Allora, detto questo, vi lascio perché sto ridondando un poco, sto tergiversando. Già ho fatto 46 minuti, dai 32 allora vi saluto perché non voglio arrivare ai 50. Ciao e grazie di avermi seguito anche questa volta.